Esatto. Stiamo scannando un Grazie a tutti. Stiamo Так, ну. Хмм. Так. Точно. Так, и, конечно. Ну, правильно. Sento di fare un nuovo... Oh, farlo. Se non attraverso... Questo qua. Power Supply. Siccome la staffice è abbastanza potente, sarà un abbastanza ampio. credo che sui 750 megahertz... Se è per te... Ah, che mi energia. Va bene, dai, diamo un'energia adesso anche alla scheda macchina. da ecco. Panai da ecco. si <sussurra> <sussurra> bisogna raffredarne bisogna avere anche qua il socket non è M3 e M4 questo è compatibile con M3 e M4 allora, questo è compatibile, vedete M4, che non ha M3, è M4, Fortnite, bisogna server per raffreddare. Tremmo se ci sono problemi, Se ci sono li risolviamo assieme. E vi spiego un quali sono, perché sono intuitivi alla fine. Ok, ecco, allora adesso dobbiamo trovare un QR. Per Come mm -hmm. raffreddarlo perché si spenga su riscaldarsi molto quando lo vuole soprattutto quando si pensa in fregio ecco bisogna raffreddarlo bisogna avere anche qua il socket non è R3 e anno 4 questo è compatibile quello prende qua possiamo parlare della mia <risas> vita <me> <s> che <me> praticamente <s> <s a me> consiste <a me> nel <s> fare <me> da <s> i <me> con il mio tempo con il mio questo è compatibile metà M4 è un che non è troppo LG. LGA di solito Intel no. eh, va bene dobbiamo, iniziamo con la CP a questo punto sul computer ma spondere un accanto uh non mi sono dimenticato tutto comprare la RAM giusta G-Skin F Ora possiamo chiudere i più eh, eh, sì, eh, sì, sì. Quindi, sì, è, bella, è, rato, è e abbastanza bella, prezzo, a partire di installare eh, gli argo drive e mettere adesso il fredatore ebbè e beh, una andiamo di scheda video e prendiamoci sì, la mia sì, sì, non mi sembra di vedere la mia sì, ne più, ma ne prendiamo sì, una simile della gigabyte sempre ok, potevano una volta presa la scheda video la possiamo incollare qui questi altri modi dovrebbero essere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 Montata la nostra scheda madre, adesso dobbiamo anche dargli di via, se serve qualcosa che viene iniziato sui i componenti, <sussurra> E' per, per, per, per <sussurra> è anche per far accendere i computer, come farlo. Se non, attraverso questo qua, power supplies. Siccome il nostro piso è potente sarà un brav abbastanza alto. Credo che sui 750 dovrebbero bastare. Prendiamo in questo, Killer Master V750 e, e si schiaffa qui sotto. Uh, mi sa so che dobbiamo fargli un po' di spazio vedete qui vedete qui sta questo spazio così spazio andiamo a rimuovere le Ci vediamo ecco oh, vedete ve lo ricordate cioè, ce l'avete sempre sotto mano quando volete Tak, a mi przykro, że spinam oczy, żeby nie ci fa le się. Zobacz. Zobacz, co... Zobacz, co... Zobacz, co... Zobacz, co... Zobacz, la gioco quelli bravi. mi però cose con... di di... mi scordo sempre di avvitare, ragazzi, avvitate tutto nella tomba. E andate tutti così a un pochino di luce. ragazzi, questa è la porta qui voglio casa. Deve connettersi allo grafica. vediamo ecco qua oh questo fatto ah, eh, vedete ecco qua il connettore si collega alla scheda di per energia però non è basta più non ne servono due ecco uno di fianco all'altro come dei bei bambini e si tengono per mano ah, ottimo non fai succede, come è questo? Sì, sì. Mi faccio un castensione per oggi. Sì. Eh sì, ma come Ma come si viene? Eh? Tieni, ma metti un po'. Magari devi prendersi E' un po' di messa Scusate, è un po' di più Abbiamo collegato mm. anche questo alla scuola madre Perché sennò, se no se più il film non succede niente <ride> Deve essere collegato mm. Secondo me è questo perché, se, alcune cose che ho fatto con il mio fratello, Quindi scopriremo Sempre alla fine Vi diremo se ci sono come Questi sono e li risolviamo assieme E vi spiego anche quali sono Perché sono tutti intuitivi alla fine Ok, ecco, allora adesso voglio trovare un timer per la CPU, voglio anche questo. Serve per raccogliere. Mi chiama si spenga su riscaldarsi scaldarsi molto quando lo vengono, soprattutto quando si è tenuto il canale da ecco bisogna raffreddarlo, bisogna avere anche qua il solito se non è M3 è M4 perché allora, questo è compatibile con M3 e M4 vabbè allora, questo è compatibile con questa musica che ti giazza non puoi non subito, iniziare a costruire il tuo test vediamo se ce l'hanno Mm, eccolo qua, bianco come la neve. Andiamo a rimuovere anche le nostre dietro. Magieno? Nano Nano Nano Nano. Nano. Questa <ride> spalla della gioco <gente> di <coughs> Ma iniziamo dalla motherboard. O magari dalla CPU ancora meglio. Ok, stiamo qua. Ok, qua abbiamo una serie di CPU che sono il motore dello serie di calcoli che poter calcolare bene. Quindi adesso vado al mio desktop, so chiudo e dobbiamo aprire un programmino che si chiama HV Info perfetto perfetto live, resenci e 4 perfetto VTR tutto ma non è vedete si che okay, LGA LGA di solito è a me serve M4, ecco qua Gigabyte a M4 ok, questa della Gigabyte ci assomiglia abbastanza ora allora, vediamo questa, vediamo un po' cosa è questa, vediamo un po' cosa è questa, vediamo un po' cosa è questa, vediamo un qua! è comparso ora andiamo semplicemente andare qui e abitarlo, cioè questo gioco è un simulatore ragazzi, questo gioco ti fa schierare come ti fa schierare un PC normalmente, sì, sì. però qui puoi andare avanti senza rischiare di distruggere il frugerlo. Ok, va bene, vediamo. iniziamo dalla CPU a questo punto. Andiamo su Install, CPU e appunto adesso abbiamo il nostro Ryzen, che è quello che ho io. Noi dobbiamo installare proprio per in cima. Pre... Ah no, aprirlo, ma c'è tutto a mano, ok, no perché normalmente in un gioco uh, queste cose non sono proprio intuitive Ok, l'ho chiuso, scopriremo assieme alla fine di questo episodio se abbiamo due giochi sul suo computer Guarda questo, dai, la mi uh, sono dimenticato la posta termica, allora andiamo ora a vedere se ci sono, ecco Ecco, Thermal no, commerciali... paste, no, no, no. non è... Siete per non parlare solo prenderci anche la ram adesso. Che una bella cervellina. C'è una le cervellina. C'è una che cervellina. una bella cervellina. Il 16 giga a stick quindi 32 in totale allora la mia RAM in due fanno praticamente quindi qua la frequenza in due Bet queste sono queste della T-Force va bene? allora dobbiamo aprire tutti i <risa> sì. RAM ecco qua abbiamo il tipo numero 1 il numero 2 e ora inseriamoci i nostri due stick di RAM va bene! abbiamo una RAM comunque è buona, decente Ora qui sono i più E la c'è più Quando la RAM sei abbastanza pronto Quasi a partire di installare eh, gli hard drive Mettere adesso il a Ok, Quindi andiamo di scheda video E prendiamoci la mia Vabbè, non, non, non, non mi sembra di vedere la mia Ma ne prendiamo una simile della gigabyte sempre Ok, una volta presa la scheda video, la possiamo eh, incollare qui. questi questi Queste, queste, queste, se vuoi fare la quindi unire queste video uguali e unirle per avere più potenza grafica. Ok, abbiamo queste le une. Le vediamo qua, lasciate di aria, ne ho rimasti anche un po' di inutili. Eh, ora ci sta perfetto, vedete, le nuove, e ora possiamo incollarla per bene. Così adesso vedete. Nel di dietro, oh nenne. oh nanna. Montata la nostra scheda madre, adesso ne ho di energia, che serve qualcosa che dia energia a tutti i componenti, e serve anche per far accendere i computer. Non puoi farlo se non attraverso questo qua, Power Supplies. Siccome lo sto dicevo praticamente saranno arrivati abbastanza avanti. Come vedete sui 750 arrivati abbastanza. Vediamo che qui nel basso è 750 e si schiaffa qui sotto. Uh, mi sa che dobbiamo fargli un po' di spazio, quindi andiamo a rimuovere le viti. Vediamo. Eccolo qua, vedete? Ve lo ricordate? Cioè ce l'avete sempre sotto mano quando volete staccare il pc o spegnerlo, cioè un c'è gente che ci fa le spideranze con me su questo gioco, quelli bravi. Io però prendo le cose con calma. Corre questa musica c'è. Ci... Mi scordo sempre di avvitare ragazzi, abituate tutto mia con, non è una cosa così avere un pc volante. Guarda ragazzi questa è la parte più intricata. Voglio connettere la grafica a sto, a sto tizio, vediamo. Ecco qua. Oh! collega alla scheda alla scheda di energia per dargli energia però non ne basta però non ne basta ne servono due ne servono due con uno, paladro, uno quello, di fianco all'altro con uno di fianco all'altro si tengono fermati avete visto le guardie di un'agenzia del computer collegato collegato alla spalla se, no, se, se non, non c'è niente, clicca, non niente, la deve essere collegato, non è questo, non è questo, è quello che il mio fratello, il mio fratello se mi fa e se mi fa bene, se mi fa bene, se mi fa mi fa bene, se sì, serve per raffreddarla per raffreddarla per il di scandalizzare il mondo tenai dai bisogna uh, bisogna uh, bisogna verla, be, so bisogna bisogna bisogna bisogna vita bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna bisogna non bisogna di andare online ma non hai mai si una reazione perfetta, funziona mega, funziona mega, funziona mega, funziona mega, funziona mega, funziona mega, funziona mega, funziona mega, funziona mega, è il, il suo atto legale, atto legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, legale, abbiamo un problema allora, ragazzi accendete si è sbagliata si è la torrenza abbiamo dimenticato la corrente abbiamo dimenticato la corrente ragazzi La quindi non super super veloci, super super il carto tra, il carto tra, i carto tra, il carto tra, il ma tra, il carto ma il carto tra, il carto ma il carto tra, il carto tra, il carto tra, il carto tra, il carto tra, il carto tra, il carto il carto tra, il carto tra, il carto tra, il carto il carto il carto tra, il allora, vedi che questa è la fine in ora in non si è visto di la la la They should the world, they should the world I got the... dark champ, I got the dark side. Let's go, let's go NON! No, no! Non mi ha perduto, non mi Ecco qui, ecco qui, così da fare, così da fare. Ecco, ecco. non, ecco, ecco, ecco, non, ecco, ecco, ecco, non, ecco, ecco, Ti viene molto con una fidanzata che poi è scomparsa e ha un ufficio che è stato rimanuto. Ma il vecchio Josh è che ora posso solo figurare. Il vecchio non <laughs> I cannot enter the pot Okay? Like it not Windows 11 is here and Microsoft is slowly rolling out with your OS to all of <laughs> its users They have a show you two ways that Windows 11 is <laughs> right You can get Windows 11 by waiting for an update from Microsoft to roll out through its Windows update Microsoft has that in the house New Now, I don't know about you, I'm a little impatient, and I want this right now, so I'm going to show you how to download Windows 11 today. The two methods I'm getting over is, one, downloading the update directly from Microsoft's website, and two three, a as Google, you can see. I'm going to see you ma che cazzo? Ma che E poi vedi, forse non c'è neanche pensato ma può darsi che non si accorga nemmeno se tu sei in ufficio non ci sei e non mi piace l'odore del incenso, mi sembra assurdo. Quello è troppo forte persino per me nonostante mi piace il dolore un incenso, non piace a nessuno quel ragazzo ha fatto di devi eh. In e eh, non è fatta Ecco, mi fuori sei sempre stata visione, puoi sempre vincere i e non sia come Allora, Non che è la setta di non è questo che si chiama, le è da che shirt e mi che si chiama Grazie. <susurra> Non è una domanda per il pendolo, per il pendolo, per il pendolo, per il pendolo, per il pendolo, per il e che cosa è vero, perché il sistema fanno il freddo e il Nu no? as leo no. cum un dragon. Nu, dar toate, dar să mă duc să mă joacă cu voi. Nu no. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be And to do not working. When I click on the that. icon. and sound icon. It didn't respond. but first, I open the device manager for checking the drivers of Wi-Fi. Everything is f***ing doing. Where is the clock? Upgrading Windows 11 for Windows 10, Wi-Fi, sound and battery not working. To do this, right click on the start menu. Click on the task manager. After opening the task manager, click on the more details from the process tab, scroll down and find Windows an Explorer. Right click on it. In this context menu, click on restart. Now, let's check it is working or not. Yes, it is working. Thanks for watching this video. Hope you like this, please do subscribe to my channel. Also give a like please, take care. Come? Perché? Perché sembra che tu abbia appena visto un fantasma. Magari fosse in guerra. Con lui posso smettere di scrivere e scordarmi di fretta. Il messaggio di Jassi genera uno dell'assistente con spunto che la penipre non ci deve. Piantiamo pomodori. Non sanno che ci si fa il sugo per cucinare. Sì, no, no, no. This, this sound, okay. che It's to... smooth. you're deve essere che, è sole, che è no no no no no no no no no no no no no no una no no no no no Come cool. Que é o nome voto eu tenho no bote ci avete saputo dire come evitare che questi con Lisa, you must be mistaken with my brother Franco. I have been selling like really, I was for to make. My choices keep me wrong as they forgot us My plans are always proper But this like, is what yeah. <laughs> I'm cool, gonna That my youth was These He's talking to his mind, he's talking to his mind, he's talking to his mind, he's talking to his brain, he's talking to his world, his mind is changing, he's talking to his brain, he's talking to his world, his mind is changing, he's talking to his brain, he's talking to his brain, he's talking to On, so I'm not to have my sights. I just kind right. of think it's inside. I'm probably feeling this invite. I'm not just my eyes. just visiting this beginning. I'm just to do this. So I got the problem. going to to to to to it. So if a minute, to, TV, you get to the a you to you need, you need to the I'm pretty sure I've got many of these kids' shirts It's nice to, to see. What? a little the same life There's running burning the night and I'm looking for some lies She's only good for the the to che consente di acquistare un completo anatomico composto da bio-comfort, materasso matrimoniale con superficie massaggianti e di importanza differenziata Guardo, ecco un'immagine fatta nuova. Penso che 100 m di questi per giorni. Protocollo. Non so cosa fare. Non ho idea. Non ho idea. вот это вот da questo foglio, da la mia che ce vediamo venuta a un bella ringgita mi devo buttare perché si deve vedere che ho detto tu ha una malattia genetica rara, con le parti, il nome i fatti sono possibili anche in non si vede non lo vedo non che non è Poi vediamo se è più Cosa che non Ma vedi, non conosco? non c'è più Meno male che non si metta a me. C'è due euro. due non è non niente Non è non è Non è Non Non Non Non Non Non Non tu prende Sì non lo c'è mica matto ma un uovo si la potevo usare un'altra acqua 48 ore sono un po' strane basta basta basta basta basta Siamo un fanco! buongiorno Sono felice di fare questa telefonata! Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры Ehi, non posso darlo a casa? No, no, no. Mi fai saperlo, ti ho di What? <laughs> non vedono non Mh. Non Mh. Non Mh. Non Mh. Non Mh. Non Mh. Non Mh. Non Mh. Mh. Mh. Mh. Mh. Mh. Mh. Mh. Mh. I'm going to go to the hospital. 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 Why is non hurt? I don't know how it Cosa Non ci Non